Un altro tassello che va a completare l'insieme delle manifestazioni che riguardano il Natale salernitano è questo villaggio di Santa Claus. L'anno scorso ci è mancato, ci è mancato i nostri figli, le famiglie e ci si dice che Natale è per i bambini e vuol dire che doveva ritornare. È ritornato dalla porta principale. Credo abbiamo conosciuto i primi passaggi con l'associazione che si è aggiudicato il bando, mi sembra che stiano facendo le cose per bene, seriamente, ho visto il progetto preliminare, una pista di pattinaggio per i più piccoli, dei laboratori teatrali, giostre per i bambini un bambino natale che riceve la posta con un vero timbro eh, raffigurando le renne, insomma tutto quello che può portare i bambini a sorridere, quindi quando i bambini sorridono sicuramente c'è voglia di felicità la città cresce. Poi una cosa bella è di far rivivere anche quella zona che l'anno scorso aveva spento le luci, che era quella del parco Salid e del parco Pinocchio, sempre in quel ragionamento di non fare eh, delle attività legate a Natale solo al centro della città, ma che sia tutto un centro, quindi il parco di Nocchio può fare da stimolo a tutte le attività commerciali della zona. Quindi siamo soddisfatti, ci ritroveremo tutti quanti dal primo dicembre col villaggio di Babbo Natale che piace a tutti quanti, ai vicini e anche a voi belle giornaliste.